Ciao a tutti amici di Wright, siamo sempre qua al Palatazzoli per la quarta e penultima giornata del torneo internazionale di Parais Hockey. Eh, abbiamo qui con noi eh, il capitano Gianluca Cavaliere della, della squadra. Chi sperate di trovare domani in finale? Ma no, non è che speriamo, la è una finale sempre da giocare. Diciamo che noi con la Norvegia forse... È più bello giocare perché è un po' più hockey, un po' più tattico, un po' più studiato, è un po' più difficile, un po' più impegnativo e quindi per noi è più bello. Anche se comunque la, sappiamo che la Corea è un po' più avanti fisicamente, gioca un hockey un po' diverso, hanno più bilaterali e quindi sono tutte e due squadre belle da giocarci assieme. Okay. Eh, oggi la squadra aveva delle new entry, come, come, come è stata la partita, come hanno giocato e che prospettive ci sono per il futuro, per una squadra così? Eh, oggi stiamo parlando dei giovani, no vabbè i giovani hanno già dimostrato anche eh, dall'inizio del torneo che comunque sono cresciuti man mano facendo le partite, è normale che quando arrivi qua sono le prime partite. Che fai a questo livello anche noi per dire la prima è stato un po' un rodaggio perché era dalle Olimpiadi che non giocavamo più come squadra e quindi infatti si è visto, no? poi preso un po' di nuovo gli automatismi, il ritmo e l'intensità che c'è giocando con le squadre nazionali pian piano sono migliorati. Ok, grazie mille, ancora complimenti e in bocca al lupo per domani. E crepi.